Hai scelto che volevi diventare. Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente. È una scelta. Quando guidi, non distrarti.